organizza regolarmente attività per diversi tipi di pubblico, dalle letture ai laboratori per i bambini di 3, 4, 5, 6 anni, a corsi di formazione, incontri per genitori o per insegnanti, pomeriggi di gioco per i ragazzi, anche feste di compleanno, iniziative di diverso tipo legate al libro, al mondo del, del racconto dei libri per bambini.